Ieri al liceo Caravillani eh, eh, si è recato anche il presidente dell'Assemblea Capitolina, eh, Marcello De Vito, proprio per discutere insieme al preside e ai genitori la soluzione migliore. L'ha intervistato la nostra Alessia Romano. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Oggi la chiusura di un istituto nella capitale, prima di tutto come si è arrivati a questa decisione? Oggi come delegato della città metropolitana più che presidente dell'Assemblea dell Capitolina, eh, diciamo che appunto i tecnici della città metropolitana hanno fatto i controlli sullo stabile per quanto attiene la parte liceo, che nello stabile c'è cioè sia un liceo che al piano terra una scuola dell'infanzia comunale, quindi ci sono dei problemi da quello che loro hanno rilevato eh, sulla mh, su, eh, sui piani superiori dello stabile, quindi laddove è allocato il liceo. Oggi c'è stata anche una verifica congiunta appunto con i tecnici di Roma Capitale per verificare se sussistono le stesse criticità anche eh, sulla parte dell'immobile, quindi sul piano terra, dove è eh, la scuola dell'infanzia, così da calibrare eh, in funzione delle rilevazioni tecniche i conseguenti provvedimenti da, da parte della sindaca. Per quanto riguarda il liceo siamo comunque già a... Sondando delle, delle ipotesi alternative ci sono quantomeno eh, due istituti eh, al vaglio e cercheremo di fare i lavori nel tempo, più eh, nel tempo strettamente necessario così da poter consegnare ai ragazzi a partire dalla fine delle vacanze natalizie una, una situazione comunque funzionale atta a garantire il loro diritto allo studio. Fermo Ressandro dobbiamo prima di tutto garantire chiaramente la loro incolumità. incolumità. In questo tempo intermedio eh, i ragazzi eh, svolgeranno le loro lezioni presso la scuola Mamiani, cosa anche facilitata dal fatto che la preside del Caravillani è anche la preside del Mamiani, quindi eh, abbiamo nel frattempo trovato in collaborazione con, me, con la preside che si è tempestivamente attivata questa soluzione Conte. Ecco, per quanto riguarda questi controlli, sono partiti questi controlli dopo la scossa del 30 ottobre, mi sembra di capire però che questo sia un secondo sopralluogo, ci sono altre criticità che voi avete notato o comunque sono arrivate delle comunicazioni da questi tecnici per quanto riguarda altri istituti della capitale? Guardi, io ho la delega all'edilizia all scolastica da poco più di una settimana, posso dirle che i tecnici mi hanno, fatto, mi hanno riferito di aver fatto un controllo sia prima eh, che dopo la, la scossa di terremoto eh, eh, da cui sarebbe emerso appunto che la situazione si era, si era aggravata, ecco. eh, al momento non ci sono altre scuole eh, che destano preoccupazione, l'unica è l'Avogadro, su cui bisognerà fare dei lavori di ristrutturazione della scuola e della palestra, anche qui cercheremo di partire il prima possibile, i lavori sulle aule sono già in corso e puntiamo a chiuderli entro Natale.